Buongiorno, sono Laura Antichi, vi voglio presentare le novità per Jamboard che sono state pubblicate in settembre 2020. Jamboard è la lavagna di Google, può essere utilizzata sia in ambiente Google con un account che in G Suite. Io mi collegherò a Jamboard da G Suite la procedura è identica comunque eh, vado nelle app di google e eh, scorro fino a trovare la, la lavagna jamboard avevo già eh, pubblicato eh, un uh, tutorial piuttosto esaustivo per quanto riguarda l'uso nella didattica uh, digitale integrata e a distanza di uh, Jamboard che metterò il link uh, sotto questo video che si aggiunge questo video al precedente con le nuove funzionalità che sono state rese disponibili per la versione web di uh, Jamboard quindi vado a creare una nuova lavagna un nuovo Jamboard attraverso il più a destra come vedete mh, mi carica la lavagna vuota metto il titolo Metterò il titolo a prova a corso, ok, e poi eh, andiamo ad analizzare le funzioni vecchie e nuove di eh, Jamboard che eh, risultano visibili nella parte a sinistra, nella barra degli strumenti. Troviamo la penna che è rimasta invariata, ho eh, quattro tipi di penna, ossia la penna, il pennarello, l'evidenziatore, il pennello, sei eh, possibili colori da utilizzare, prendiamo il rosso, prendiamo il pennarello, ok, poi ho la, naturalmente il, il cancella, Posso mh, cancellare quanto ho fatto, ho il, seleziona, ho gli sticky notes molto interessanti per, qua, per quanto riguarda il brainstorming, e posso scrivere quindi una nota, questa è la mia nota, posso cambiare il sotto il background della nota e vado a salvare la nota adesiva questa nota adesiva come vedete ho salvato la nota la nota la posso spostare la posso eh, modificare duplicare eliminare la posso ruotare la posso ingrandire o rimpicciolire e andiamo ora a vedere anche il caricamento del, dell'immagine, aggiungi immagine le immagini posso eh, caricarle cercarle con una ricerca immagini da google drive o da foto, selezioniamone una dal dispositivo, apri la sta caricando anche per quanto riguarda l'immagine ho la stessa possibilità di eh, rimpicciolire e ingrandire l'immagine ho la possibilità poi di mm, ruotare naturalmente l'immagine andando nel, poi nei tre eh, puntini di duplicare l'immagine, eliminarla e anche ordinarla, cioè portarla eh, indietro oppure in, in secondo eh, piano rispetto a un qualche cosa che è stato eh, fatto, eh, creato sulla lavagna. Posso eh, poi attivare le forme, le forme sono nuove, sono quindi qualcosa di nuovo e sono il cerchio, il quadrato, il triangolo, il diamante, il eh, eh, rettangolo arrotondato, il semicerchio, la barra e la freccia. Proviamo a utilizzare il cerchio. Posso dalla barra in alto cambiare il colore del cerchio, lo scelgo rosso. Posso poi eh, dare un eh, riempimento al cerchio, le solite possibilità, posso duplicarlo, eliminarlo, ordinarlo, portarlo indietro e eh, eh, portare in secondo piano se ci fossero altri oggetti. Ad esempio, metto qua, ordina. porta in secondo piano. E quindi come vedete questa è un'opzione un che è stata aggiunta molto interessante, ma l'opzione uh, più interessante di, tutti, di tutte è la casella di testo che prima non era presente nella eh, non era presente nella lavagna web posso scrivere il mio testo posso eh, poi come vedete le solite funzioni posso modificare, duplicare, eliminare ordinare anche qui portando indietro in secondo piano il testo posso ingrandire il testo Posso eh, poi mh, dare un colore al testo con la scelta dei soliti colori, poi allineare il testo in mezzo e così via. Quindi questa è la, la funzione eh, principale. Prima invece c'erano soltanto mh, gli uh, sticky notes e, e quindi era molto uh, limitata come uh, lavagna, come possibilità della lavagna. Per quanto riguarda il testo, posso, questo che ho uh, scritto, sono Laura, e quindi normale, potrei scegliere uh, anche il manifesti oppure il titolo, e, e così via volevo semplicemente aggiungervi per finire che è possibile mettere uno sfondo eh, naturalmente a questo frame a pagina di di Jamboard cliccando uno sfondo posso mettere uno sfondo puntini come vedete uno sfondo a, quadri, a righe eh, eccetera eccetera uno sfondo a poi grafico e così via mm, queste sono quindi le novità che sono eh, state introdotte in, uh, in uh, Jean Bord. buongiorno prima di chiudere vorrei aggiungere qualche altra info sulla lavagna e quindi su Jamboard, in alto vedete altre azioni potete rinominare la Jamboard, scaricare come pdf salvare eh, il frame, quindi la pagina come immagine rimuoverla, creare una copia e eh, soprattutto condividere con eh, il, gli iscritti al, in questo caso al corso eh, Anitel sono come vi dicevo in ambiente G Suite e eh, qui eh, mi dà la possibilità di copiare il, di copiare il link e di inviarlo comunque tutti i membri dell'associazione possono visualizzare questo eh, elemento posso aggiungere quindi persone o gruppi per, per quanto riguarda mh, la lavagna posso andare in impostazioni di condivisione di nuovo e cambiare queste impostazioni